Un qualunque motore elettrico può essere visto come un generatore di coppia, cioè un dispositivo in grado di fornire quella coppia meccanica necessaria per mettere in rotazione il carico meccanico che è di nostro interesse. Quindi una delle eh, informazioni fondamentali che noi cerchiamo di ricavare da un motore elettrico è la eh, conoscenza appunto dell'andamento della coppia che lui è in grado di erogare al variare della velocità di rotazione del rotore questo andamento prende il nome di caratteristica meccanica quindi per noi la caratteristica meccanica è l'andamento della coppia della coppia meccanica Al variare della velocità di rotazione del motore, la coppia meccanica può essere espressa come rapporto tra la potenza fornita e la velocità angolare del corpo, in questo caso del rotore del motore. La coppia viene misurata in newton per metro, la potenza è la potenza attiva espressa in watt, potenza attiva se parliamo di potenza di natura elettrica o comunque la potenza meccanica resa dal motore e omega è la velocità angolare espressa in radianti al secondo, velocità angolare del rotore del motore nel caso in cui la velocità angolare venga espressa con il numero di giri n, giri al minuto allora possiamo riscrivere l'espressione della coppia esprimendola in funzione del numero di giri al minuto, ricordandoci che ω, la velocità angolare, in questo caso è uguale a 2π, che sono i radianti corrispondenti a un angolo giro, per il numero di giri che vengono compiuti in un minuto, diviso i 60 secondi che compongono il minuto. Quindi la coppia, in questo caso, la possiamo riscrivere, come 60 p fratto 2 p greco n, facendo appunto comparire il numero di giri al minuto del rotore. Altre forme eh, utili a volte per esprimere il valore della coppia e ad esempio se la potenza P invece di esprimerla in watt la esprimiamo in kilowatt come spesso viene indicata ad esempio nei cataloghi dei motori in quel caso possiamo riscrivere la nostra espressione come 60 per 1000 diviso 2 pi greco per P espresso in questo caso in kilowatt diviso se calcoliamo 60 per 1000 che è 60.000 diviso 2 π greco che è circa approssimato 6,28 troviamo un valore di 9550 questo numero che moltiplicato per la potenza in kilowatt del motore diviso il numero di giri ci fornisce la coppia del eh, motore stesso, una formula di utilità che a volte appunto torna comoda. Adesso come vedete nell'espressione della coppia compare la potenza. A seconda della scelta che viene fatta sulla potenza che viene inserita in questa formula noi otterremo diversi valori di coppia per diverse appunto coppie caratteristiche del motore. Una delle coppie caratteristiche del motore spesso utilizzata è quella che viene chiamata la coppia trasmessa la coppia trasmessa dal motore è, la indichiamo con CT e in questo caso abbiamo che al numeratore metteremo la potenza trasmessa dallo statore al rotore del motore attraverso il campo magnetico rotante diviso la velocità di rotazione dello stesso campo magnetico rotante che è la velocità di sincronismo omega 0 per determinare la eh, potenza trasmessa possiamo procedere in vari modi, ad esempio con il bilancio energetico partendo dal, dall'ingresso, dall'alimentazione del motore togliendo le perdite nello statore oppure viceversa partendo dalla potenza resa all'asse del motore e aggiungendoci le perdite eh, per attrito, ventilazione nel rotore stesso e le perdite nel, eh, nel rame del rotore. Per determinarla, con maggiore esattezza, diciamo, possiamo ricordare il circuito equivalente del motore, quindi il circuito equivalente, in particolare il circuito equivalente della parte di statore e vedere quindi appunto di ricavare la potenza trasmessa, come, come abbiamo detto la potenza trasmessa è una potenza eh, elettrica, eh, cioè espressa nel visibile nel circuito equivalente sotto forma di eh, potenza attiva elettrica e quindi eh, è rappresentata dalla potenza che viene complessivamente assorbita dai, dalle resistenze nel rotore che sono i due componenti resistivi, quindi i due componenti responsabili della potenza attiva assorbita quindi se andiamo trasformiamo per semplicità il nostro circuito equivalente facciamone tanto una una coppia in modo da Quindi facciamo una coppia a questo punto possiamo trasformare il nostro circuito equivalente calcolando la serie delle due resistenze, facendola diventare un'unica resistenza. questo caso il circuito equivalente diventa questo eh, la resistenza, l'equivalente meccanico più la resistenza degli avvolgimenti prende il valore R2 fratto S che non è altro che la somma di R2 e di R2 per 1-S fratto S che rappresenta l'equivalente meccanico del carico quindi nel nostro circuito equivalente che rappresenta un'unica fase del motore abbiamo che la potenza dissipata dal R2 fratto S risulta essere un terzo della potenza trasmessa totale che è dato quindi dalla somma delle tre potenze eh, per ognuna delle fasi quindi noi avremo che la potenza trasmessa è tre volte la potenza dissipata dalla resistenza R2 fratto S per, quindi, la I2 al quadrato. Quindi, se andiamo a sostituire adesso questa nell'espressione della coppia, quindi se andiamo a sostituire in questa, otteniamo che avremo CT uguale a tre volte R2, I2 quadro fratto S omega 0. Adesso qua a numeratore vediamo anche che compare un termine a noi familiare, 3r2 per i 2 al quadrato rappresenta le perdite nel rame di rotore delle tre fasi del nostro motore asincrono appunto e quindi qua possiamo anche scrivere che è uguale a pj2 fratto s omega 0 e questa risulta essere l'espressione della coppia trasmessa è utile vedere come questa espressione della coppia trasmessa dipende dai eh, valori del, dei parametri del circuito equivalente del eh, motore. Per fare questo possiamo continuare nella nostra eh, operazione appunto di, eh, di analisi del circuito andando a osservare il circuito equivalente di statore complessivo. Il circuito equivalente di statore complessivo è questo, lo portiamo qui e andiamo adesso a vedere quindi le relazioni che esistono fra le grandezze. Allora abbiamo scritto che è la copia trasmessa, quella che a noi interessa, è uguale a PJ2 fratto S omega 0 Quindi andiamo a ricavare le PJ2 nel circuito equivalente. Nel circuito equivalente che stiamo esaminando, cioè quello del eh, riportato allo statore, abbiamo che le perdite nel rame di statore sono rappresentate dalle perdite nella R2 quindi sulla R2' cioè la resistenza degli avvolgimenti rottorici riportata allo statore noi abbiamo condensate le perdite nel rame ricordandoci ovviamente che il circuito è relativo a una singola fase noi abbiamo che complessivamente le 2 sarà dato da tre volte il valore di r2 primo per la corrente di reazione di statore elevata al quadrato per in questo circuito equivalente semplificato, ricordiamoci che è semplificato perché gli elementi trasversali sono stati riportati in testa al circuito equivalente, quindi si suppone che la tensione indotta sul, eh, sullo statore sia uguale alla tensione di alimentazione V1F, ovviamente questa è un'approssimazione che ci consente un'analisi più semplice ma che comporta degli ovvi errori dovuti a questa approssimazione comunque andiamo avanti utilizzandola per determinare la corrente di reazione di statore, la I2' la corrente di reazione di statore è facilmente eh, ricavabile se eh, notiamo che qua abbiamo ele tanti elementi in serie quindi possiamo esprimere nostra impedenza complessiva data dalla somma delle componenti reali che sono r1 più r2' più r2' per 1 meno s fratto s più j, la somma delle componenti reattive che è x1d più x2d' questa la possiamo ancora semplificare ricordandoci che r2' più r2' per 1 meno s fratto s non è altro che r2' S, quindi questa è la parte reale, più Jx1 di più X2 di primo. A questo punto abbiamo l'impedenza di tutta la serie del nostro circuito equivalente e quindi da questa possiamo ricavare la corrente di reazione di distrattore, la I2' come? applicando la legge di Ohm calcoliamone solo il modulo ovviamente quello che ci interessa dato da V1F la tensione ai capi della serie quella di alimentazione con la semplificazione che abbiamo operato diviso il modulo di Z quindi modulo di Z che non è altro che la radice quadrata della somma dei quadrati di parte reale più parte immaginaria, quindi r1 più r2' fratto s al quadrato più il quadrato della parte immaginaria x1 di più x2 di' al quadrato tutto sotto radice E abbiamo l'espressione della corrente di reazione. A questo punto andiamo a inserire il valore ricavato da questa I2', quindi questa espressione la andiamo, la andiamo a inserire nella. l'espressione della coppia tenendo conto appunto che la pg2 la metteremo qui dentro e quindi al termine delle operazioni di sostituzione abbiamo che la coppia trasmessa risulta essere uguale quindi a tre volte abbiamo, riscriviamola per intero così non rischiamo di dimenticarne dei pezzi abbiamo pg2 tre volte r 2 diviso per i 2' al quadrato diviso S per omega0, quindi, quindi andiamo a sostituire i valori che abbiamo ricavato, quindi abbiamo 3 R2' che moltiplica I2' al quadrato, quindi I2' è questa espressione, quindi se la eleviamo al quadrato abbiamo numeratore V1F al quadrato diviso, abbiamo ancora S omega 0 che moltiplica questa radice quadrata elevata al quadrato, quindi scompare la radice quadrata, ci rimangono i termini, la somma dei quadrati di R1 più R2 primo fratto S al quadrato qua una volta S l'ho scritta in stampato maiuscolo una volta in minuscolo comunque è la stessa S ovviamente lo scorrimento più X1D più X2D primo ancora al quadrato e chiudiamo la parentesi quadra questa relazione può essere ulteriormente semplificata se ricordiamo che la tensione di fase che compare nell'espressione V1F è legata alla tensione concatenata di alimentazione dalla relazione che V1F uguale alla V1 diviso la radice di 3, quindi elevata al quadrato compare la eh, sarebbe V1 al quadrato diviso la radice di 3 elevata al quadrato diventa 3, il 3 della, che compare qui a denominatore si semplifica col 3 che moltiplica qua a numeratore e quindi possiamo riscrivere in modo definitivo, definitivo diciamo, la nostra espressione con questa... No. Abbiamo detto che passiamo alla concatenata, quindi v1 al quadrato diviso... S, scorrimento per la velocità angolare eh, del campo magnetico rotante la velocità di sincronismo omega 0 per R1 più R2' so S al quadrato più X1D più X2D' al quadrato. Mm-hmm.